Ora passiamo a un paio di analisi eh, costruite con dei filtri ad hoc che sono top clienti e qui andiamo a vedere i primi top 3 clienti. Ovviamente qui ci sono, si può sbizzarrire con qualsiasi personalizzazione. In questo caso il, il primo cliente è un, è un socio della catena retail 02 e poi abbiamo due soci della catena retail 0,4 in questo caso il trend è anno, week e eh, eh, mese per stock sell out e sell in vediamo le performance delle tre, tre tipologie di dati passando al top prodotti andiamo a visualizzare nella scheda top prodotti le stesse informazioni della scheda top clienti però per i primi tre prodotti. Ok, anche qui selezionando e possiamo vederlo sia sui prodotti che sugli accessori.